Messo. Siamo qui grazie a Michele Vasili che è sul Pobrono per noi e anche abbiamo il dono di un sacerdote che pregherà con noi questa preghiera, guardate, oggi in particolare voglio pregare per l'Italia perché domani sarà un giorno importante per la nostra nazione che veramente ha dei grandi problemi e non penso proprio che la politica li, li possa risolvere, però insomma così ci dicono noi in particolare preghiamo veramente che la Madonna protegga e guidi l'Italia e Michele volevo chiedere a te anche di affidare a Mediugori proprio ai piedi della, Madonna, della Gospa alla nostra amata nazione e anche in attesa di domani del messaggio è importante Come? È? è importante pregare anche per quella intenzione molto importante io, io posso dire che sono stato alcune, sai che, che i messaggi che ogni giorno la Madonna dà anche, anche durante l'apparizione quotidiana a cappella di Ivan non si pubblicano, sono solo per quelle persone che sono presenti, ma sono stato tante volte che la Madonna ha chiesto pregare proprio per, quel, per, per i politici per coloro che il Signore ha dato il potere che un giorno loro saranno responsabilità di quello che loro hanno fatto per questo noi non possiamo solo dire a me non interessa, dobbiamo pregare che il Signore sceglie le persone giuste soprattutto che, che amiamo tutta Italia allora è importante che lo guidano le persone eh, giuste Bene. allora con il rosario per l'Italia in collegamento proprio sul Pobrodo, il luogo esatto dove la Madonna è apparsa dal 24 giugno del 1981, con la grazia di un sacerdote che guiderà il rosario e, e dirà i misteri e ci darà poi la benedizione alla fine, ecco, con tutta questa grande grazia, fiduciosi, che Maria veramente salverà noi tutti perché il suo cuore immacolato trionferà, iniziamo questa preghiera, Padre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti, ti domando perdono. perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. O Gesù, perdona le nostre colpe, e preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Prega. Maria, Regina della Pace, prega per noi prega. e per il mondo intero. Oggi, sabato, Misteri della Gioia, meditiamo nel primo mistero l'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine. Meditiamo da parte nostra sottomissione alla volontà di Dio come ha fatto la Madonna all'annuncio dell'angelo che per volontà di Dio le chiedeva una partecipazione responsabile alla salvezza dell'umanità, lei si è sottomessa alla volontà di Dio quando ha capito che si trattava proprio di un disegno divino. Ed è anche il modello per ciascuno di noi, anche noi, Abbiamo un modello in Maria nella sottomissione al Signore, alla sua volontà, ai suoi comandi, ai suoi disegni. Di la prima parte Michele io dico la seconda gli amici che ci seguono pregano insieme a noi. Prima leggiamo sempre un messaggio aperto casa. Il messaggio poi... tra eh, una decina e l'altra. Sì, meditando queste parole facciamo eh, eh, quello che abbiamo sentito, facciamo la decina. Il messaggio del 25 novembre 2015. Cari figli Oggi mi invito, tutti, pregate per le mie intenzioni, la pace è in pericolo. Perciò, figlioli, pregate e siate portatori della pace e della speranza in questo modo inquieto nel quale Satana attacca e prova in tutti i modi. Figlioli, siate soldi nella preghiera e coraggiosi nella fede. Io sono con voi e intercedo davanti al mio Figlio Gesù per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.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 Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, secoli dei secoli. secoli. Amen. O oh, Gesù mio, perdona, perdona le, le nostre, nostre colpe e preservaci, preservaci dal fuoco del dell'inferno. Dell Porta, Porta in cielo tutte le antime, specialmente le più bisognose le della la tua, la tua misericordia. Regina della Pace. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per, noi. per il mondo intero. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. Meditiamo, anche noi siamo deputati come Maria a compiere la visita. Quante visite ha fatto la Madonna dopo quella visita alla Cugina Elisabetta? Adesso la fa tutta l'umanità. E quando arriva la Madonna, lei porta sempre in sé il più grande tesoro che è Gesù. E anche noi, quando imitiamo la Madonna, in questo, cioè nel visitare, nell'annunciare il Vangelo, dobbiamo tentare anche noi, con la grazia dello Spirito Santo, a portare Gesù ai nostri fratelli. Il messaggio 25 gennaio 1991. Cari figli, oggi come mai prima vi invito alla preghiera. Che la vostra preghiera sia preghiera per la pace. Satana è forte e desidera distruggere non solo la vita umana ma anche la natura e il pianeta su cui vivete. Perciò, cari figli, pregate per poter essere protetti attraverso la preghiera con la benedizione della pace di Dio. Dio mi ha mandato tra voi per aiutarvi. Se volete afferrate il rosario. Già solo il rosario può fare i miracoli nel mondo e nella vostra vita. Io vi benedico e rimango con voi finché Dio la vuole. Grazie perché non tradite la mia presenza qui. Grazie perché la vostra risposta serve al bene e alla pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.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 Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa, Santa Maria, Maria, Madre di Dio, Dio prega per noi peccatori. peccatori. Adesso e nell'ora della nostra, della nostra morte. morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, sempre, nei secoli dei secoli. Dei secoli. Amen. O oh Gesù mio, Perdona, Perdona le nostre le colpe, preservati dal fuoco dell'inferno, dell porta in cielo tutte le anime, specialmente, specialmente le più bisognose di della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega, prega per noi e per, noi per il mondo intero. intero. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita del bambino Gesù nella grotta di Betlemme. Gesù nasce nella più squallida povertà e ci è di modello anche per la sequela nell'umiltà. La povertà non è fine a se stessa, è in funzione dell'umiltà, in quanto il povero, non avendo tutti i mezzi necessari di sussistenza, deve elemosinarli e deve subire rifiuti e umiliazioni e questo lo aiutano a essere umile anche noi accettiamo i limiti della condizione umana nella quale ci troviamo e tentiamo anche noi di vivere il mistero del natale come l'ha vissuto la madonna cioè accogliendo gesù nel nostro cuore nella nostra vita il messaggio 25 marzo 2014 cari figli vi invito di nuovo Iniziate la, iniziate la lotta contro il peccato come nei primi giorni, andate a confessarvi e decidetevi per la santità. Attraverso di voi l'amore di Dio scorrerà nel mondo e la pace regnerà nei vostri cuori e la benedizione di Dio vi riempirà. Io sono con voi e davanti al mio Figlio intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.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 O oh, Gesù mio, perdona, perdona le nostre ricolle, colpe e presezzaci dal fuoco, fuoco dell'inferno. Porta, porta in, cielo in cielo tutte le, le anime, specialmente, specialmente le fiumi, più vicinote della tua della misericordia. misericordia. Maria, Maria tu, Regina. Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione del bambino Gesù al Tempio. Meditiamo sull'offerta che Gesù ha fatto di sé al Padre nel Tempio per le mani di Maria, come l'offerta che anche noi dobbiamo fare al Padre insieme con Gesù nella Chiesa, anche noi per le mani di Maria. Questa offerta è l'offerta quotidiana della nostra vita. Il momento culminante è la Santa Messa, però anche quelli che non possono partecipare alla Santa Messa possono sempre offrire se stessi con l'atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria, alla Madonna, in collegamento con le infinite Eucaristie che si celebrano tutti i giorni e tutte le ore su tutti gli altari del mondo. Il messaggio 25 ottobre 2018 Cari figli, voi avete la grande grazia di essere chiamati a una nuova vita attraverso i messaggi che io vi do. Figlioli, questo è il tempo di grazia. Il tempo è la chiamata alla conversione per voi e per le generazioni future. Perciò vi invito, figlioli, pregate di più e aprite il vostro cuore a mio figlio Gesù. Io sono con voi. Vi amo tutti e vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Padre nostro che sei in cielo sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Daci oggi, oggi il nostro, nostro pane quotidiano e rimetti, rimetti a noi, noi i nostri debiti come anche noi e li rimettiamo ai nostri debitori e non, non abbandonati alla tentazione, ma liberaci dal male. male. Amen. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Maria Madre di Dio, Dio prega per, per noi peccatori. peccatori.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 Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e nel, sempre nei secoli dei secoli. Dei secoli, secoli. Amen. O oh, Gesù mio, Gesù perdona, mio perdona le nostre colpe, liberaci dal dell'inferno, del del porta, in del porta in cielo tutte le anime, tutte le anime specialmente le più bisognose, le più bisognose della tua misericordia. misericordia. Maria, regina della pace, prega, prega per, per noi e pregno. per il mondo intero. Nel quinto mistero gaudioso si, si contempla il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. La Madonna non si poteva dar pace in quei tre giorni in cui cercava Gesù che si era smarrito e finalmente l'ha trovato. Ma lei l'ha cercato. Quanti oggi smarriscono Gesù nella propria vita e non si danno pensiero di ritrovarlo? preghiamo per tutti quelli che appunto hanno perso Gesù nella propria vita perché ritrovino la volontà, il desiderio, il coraggio di tornare a cercarlo. Lui che è la nostra salvezza. Anche il domani il 25 crediamo che la Madonna darà un nuovo messaggio. Adesso è aperto a caso: un messaggio il 25 settembre 2020, due anni fa. Cari figli, sono con voi Così a lungo, perché Dio è grande nel suo amore e nella mia presenza. Figlioli, vi invito a ritornare a Dio e alla preghiera. La misura del vostro vivere sia l'amore e non dimenticate figlioli che con la preghiera e il digiuno operano miracoli in voi e attorno a voi. Tutto ciò che fate sia per la gloria di Dio e allora il cielo riempirà il vostro cuore di gioia e vi sentirete che Dio vi ama e manda a me per salvare voi e la terra sulla quale vivete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.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 Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi, noi peccatori, peccatori, adesso e nell'ora della, della nostra morte. morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora, ora e sempre, e nei, secoli e nei secoli dei secoli. Dei secoli. Amen. O oh Gesù mio, perdona, perdona le, nostre, le, nostre le nostre colpe e preservaci dal del dell'inferno. Porta, porta in cielo Gesù tutte le altre, specialmente le più, gli più gli bisognose gli della tua misericordia. Tua. Maria. Maria, Regina della pace, prega per, per, noi, per noi, noi e per, per il mondo intero. Salve, salve Regina, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza speranza nostra, salve. A, salve. a te ricordiamo noi, esuli figli, figli di, Eva. di Eva. A te, a te sospiriamo, gementi e piangenti, piangenti, in questa, questa valle di l'acqua.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 e porti anche in paradiso le anime del purgatorio, secondo le intenzioni del sommo pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane, il pane quotidiano, quotidiano e rimetti a noi i nostri, nostri debiti come noi li rimettiamo, rimetti i nostri i nostri noi li rimettiamo, rimettiamo ai nostri, i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Santa Maria Madre di Dio, Dio prega, prega per noi peccatori, per noi, adesso e nell'ora della nostra, nostra, nostra morte. morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. come Era nel principio, ora e sempre, sempre, sempre, sempre, nei secoli sempre, dei secoli. Dei secoli. Ah. Adesso, Padre, perché Michele sì. ci ha accompagnato per la recita del Santo Rosario, visto che abbiamo lì la collina del Pobrodo, quindi con Maria che ci guarda. Lei ci dà la benedizione di suo figlio a noi che abbiamo pregato insieme, all'Italia in particolare in questo momento e al mondo intero. Sì, rinnoviamo l'atto di consacrazione al cuore immacolato sì. di Maria come la Madonna spesso chiede. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie, le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Il Signore sia con voi, e con il tuo spirito. Per i meriti e intercessione, beata Vergine Maria, Regina della pace, passione, morte e risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Vi benedica tutti, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E col mio santo San Filippo, vi raccomando, state allegri. Allora ringraziamo tantissimo Michele per questo dono immenso che ci hai fatto tienici eh. ecco tutti stretti nelle preghiere piedi di Maria Vabbè, io domani, io domani non voto io non posso votare ma non posso pregare eh. siete voi che dovete scegliere le persone giuste ma prima di, di votare fate qualche preghiera al Spirito Santo che vi illumini che non è uguale a chi voti Per speriamo che il Signore ci manda le persone giuste che, che aiutano in Italia e noi di Medjugorje, da Meggiugorje cerchiamo di aiutarvi sempre con la, con la nostra preghiera e come la Madonna ha detto sempre uniti in preghiera speriamo che la Madonna con suo manto protegge tutta Italia che allontana il male questo è importante ecco, proprio, in questo, proprio in virtù io... di questo caro Michele io vorrei aggiungere proprio perché tu hai detto prima di votare preghiamo eh sì. Assolutamente e io aggiungo, visto che in Italia ci sono tante persone influencer che stanno dicendo la loro e stanno veramente muovendo le, le masse dal mio punto di vista nella direzione più sbagliata possibile, io dico veramente pregate prima di andare a votare e votate o non votate, date quello che più vi dà pace nel cuore. Quello significa che è la scelta giusta. Non andate dietro ai grandi comunicatori, perché dietro ai grandi comunicatori ci possono essere i grandi errori. Quindi veramente preghiamo e chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci. Ma Grazie bene. Michele. Uniti in preghiera e un abbraccio da tutti, dalla collina. ciao Ciao. ciao, ciao. Noi invece continuiamo eh, questa diretta con la coroncina della Divina Misericordia, perché Michele aveva detto che lui non la sa in italiano, quindi proseguiamo col Padre e la diciamo per, eh, in particolare per eh, i moribondi in questo momento, in particolare per quelli che rischiano più di altri di non andare dalla parte giusta. Quindi Padre, mm. guidi lei la coroncina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.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 e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e, e in, in Gesù Cristo, Cristo suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo.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 La comunione, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, dei peccati la... la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio. E nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la, per la tua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.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 Passione di misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione di misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione di misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, e l'anima, la divinità.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 per la sua dolorosa passione di noi del mondo per la sua dolorosa passione di noi e del mondo per la sua dolorosa passione per la sua dolorosa passione per la sua dolorosa passione eterno Padre io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero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 del tuo deltissimo figlio e signore nostro Gesù Cristo, redentore dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Ammi per la misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Ammi per la misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione Ammi. Per la sua dolorosa passione, Per la sua dolorosa passione, misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.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 noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, Santo Dio, Santo Forte, Santo immortale. Abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo immortale. Abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo immortale. Abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturissi dal cuore di Gesù. Come sorgente di misericordia per noi, confido e spero in te. O sangue ed acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi. Confido e spero in te. O sangue d'acqua che scaturisci dal cuore di Gesù. Come sorgente di misericordia per noi. Confidiamo e speriamo in te. Concedi, Signore Dio nostro per la gloriosa intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Pace, che viviamo nella grazia di Dio e portiamo il Signore ai nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Allora, cari amici, vi ringrazio veramente di cuore di aver pregato con noi e chiediamo veramente a Dio che Lui torni a essere il Re della nostra Italia e il re della nostra nazione, solo così potremo veramente vivere bene, il resto sono tutte bugie. Ciao a tutti, vi voglio tanto bene, alla prossima, ciao!